Altru... Albi è perché ce l'hai davanti a qualcosa? Oh, sì Pure l'hai già buttato via Altruia. La partenza del principiante perfetto Alboreto <ride> Toglie il guanto Adesso prendiamo un caffè oh, Che ti perso adesso la prima Ciao oh, Albi Ciao tu Adesso perdo la mascherina eh? Ciao a tutti Ciao a tutti Benvenuti ragazzi in questo nuovo video la cosa che mi fa più paura sempre è lasciare Si dice lasciare a, a sbalzo le cose cioè tipo le tremo un po' sono un po' no, impaurito un po soprattutto la gente che tiene il telefono in mano così a caso <ride> siamo a chiesa Valmalenco vi accontento perché la richiesta di fare un video di sci è venuta proprio da voi non ce l'avevo Molto in mente perché Credevo non vi interessasse Invece ho messo un post qualche settimana fa Dove facevo un flip con gli sci E col post lì Sto, sto perdendo l'airpod la Aspetta sto <ride> perdendo l'airpod Ho detto però se c'è tutta questa richiesta di sciatori Facciamo un video alla Roby Bragotto ah, <ride> Roby Brag è bravo è Lo no, youtuber no. È... No bordista più famoso quindi prende spunto dai più bravi. Si prende spunto dai più bravi, Sempre. non si copia. Si prende spunto 9. Siamo arrivati alle 9. Adesso, però, prima cosa che facciamo è assolutamente colazione che stiamo morendo di fame. Bombardino Falco, subito bombardino. No, bombardino. Non... Oh, kit di sopravvivenza del milanese. Quando si va a sciare, vabbè, la cioccolata non è tanto la milanese, è più la sua cappuccino brioche. vabbè io cioccolata e brioche e soprattutto cioccolatino per dopo Mo, no, tac, tac. la situazione è questa Alboreto mette gli scarponi al contrario e vediamo dai non devi non devi alzare per schiacciare comunque la situazione è questa le mie racchette hanno i lacci rotti dai infatti me le legherò così, vediamo un po' così chi belli i così ma c'è il parco aperto parce. era aperto, era aperto il parco, non l'ho visto senso, ci sono anche i rail, però lascerò per un prossimo giro perché sennò tirerò le costolate secche allora andrò di sono ancora capace, Vai, voglio volevo fare il salto uh. Facciamo tre Sempre oh bello dici. sciare Il peso come deve stare allora. sulle gambe di corpo. Allora, tu tieni in conto che devi sempre Cercare di far aderire la lamina interna Questa eh, Aspetta che faccio due curve, te lo dico <ride> <ride> Faccio le corna e ti dico cosa devi fare. Sì, su quella esterna. Eh, vedete la differenza? Che se non lo fai spesso? io mi ricordo. Cioè, so sciare abbastanza bene. Non ho presente benissimo i movimenti che faccio. Ce cioè, li ho abbastanza naturali. Sì, comunque la minare molto sulla gamba esterna. Poi ti aiuti ovviamente anche con quella interna. Cioè, tu... Il peso è sulla, sulla gamba fuori. Poi dipende, in realtà lo sposti il peso intanto che no, vai. Sì, eh, sì, chi... Tra l'altro vorrei aggiungere. Tutte e due abbastanza principianti loro. Uh, uh. Penso. Lo so, Falco non lo so, Falco ha flippato con gli sci, però poi amici, non sa so fare le curve. Io no, io, io, io so farlo. Ah, ti ha smerdato no, no, davanti ti, a 17.000 persone, se eh? se entrare... ah, Vieni sulla gamba esterna, Falco, <ride> Vai, vai, vai. Facci vedere due curve. Bello. Bravo, Sembra mica pesante qua. Sì, eh, un po' piatta sta pista eh. Andare Io vado di lì dove c'è un po' di nevina Ah, è stato un peccato perché Alboreto ha appena fatto una caduta mistica Non gliel'ho filmata Praticamente c'era un salto dietro un'altra gobba Lui è saltato ed è entrato di, di, di pancia nell'altra gobba secco Adesso no. è stata sta tostallinetta con sto drop tanto che non capisco se la neve Sembra un po' dura È una merda quando è così Eccoci È crostoso, ti blocca Qui cosa c'è? Ah sì, di a caso Che spettacolo va qua Fresca, piatta ma fresca Piatta ma fresca Fill the mountains Ma no. dopo cosa ci provi Albi? Provo a grebbare Non ci provi centello? Ah, 100 dove possiamo provarlo? 180 ah, E no. su un saltino piccolo O no. vuole quelli dello snowpark park li prendi pianissimo Di esatto. là Cosa? Di là dobbiamo andare. A destra? No, quella tutta a sinistra di là. Cosa? A destra? Quella più in là, quella là. Ah, poi Ah, poi pezzo verso dritto, poi vai. A destra. Non quella là. Non quella là. Non capisci un cazzo. Non capisci un cazzo, non capisci un cazzo. Sì sì. Eh. Ho ogni volta che ti metti in quella posizione lì e ti tiri su le gambe esplodono andiamo dentro nel boschetto lì stretto a vedere come la Cavi nel boschetto Eh, è battuto dai davanti davanti alvoretto davanti e se no che caso filmo mia nonna vediamo lo struggle del principiante nel boschetto Eh, fino a qua è ancora io come in panda, Calvi! guarda lì qua va La racchettata è proprio quella da First Time Ever. Uh, Mica è verticale. Uh, un po' avanti, un po' avanti, però buono. Eh? Sì, sì, parti da lì sotto pianissimo. Prova ad arrivare lì, Holly, e provi a girare le spalle. Però tu allarga bene, tipo parti da qui e vai per così. Ecco, zio, meno male che dovevi andare piano, eh. Cioè, inaspettato questo incontro. Eh? Inaspettato Inasto, questo... Inaspettato, totalmente inaspettato. È arrivato anche Pietro. Chi? Oh, ma... Lui è quello che ha preso un pino. Ma che cazzo dice? E oggi ne prendiamo un altro ma con gli sci. Oh. Oh. Ho detto, Ho detto... Sento che qua il pubblico è di gente. Eh. <ride> Linea di adesso è imparare a fare Oppo 3 su quel salto minuscolo. E Devo saltare dritto l'ultimo per vedere se si può flippare. Adesso vado, vado, Eh, ah, Non sono capace di girare in Oppo. è giunto il momento di fare qualche trick un po' meglio proviamo a fare fronnerello sull'ultimo bel front flip perché è l'ultimo, è l'unico salto un pochino più grosso dove secondo me si può fare qualcosa niente di che è però fermo come al solito l'ho fatto Dove mangiamo? Falco a mangiare il pizzocchero Ah ok ah, Vediamo che è andato più pesante da sto giro ah, Pizzoccherino classico Pizzoccherino con 30 grammi di proteine, verdurine, carbozzero, sì. top Puletta, cervo Flippy, eh. e patatina Dopo Flippi eh. <ride> Allora questo qua è il passo, Pizzoccheri di Polenta Dopo che è finito di mangiare puoi lasciare così più o meno oh, Gì, Gì. Saluta, saluta saluta, saluta amica è vero esatto quando lo che saluta serissimo con <Sì, sì>. wow. <ride> l'in mezzo Così. che non so dove stai guardando <ride> ma quindi secondo te ci sta a fare una foto da sotto la ah, facciamola sì. <ride> Perché volevo farlo grosso per la foto Huge very, very, very, very, very, very, very nice Beh, mi ha fatto anche okay. un bel fronerello oh. Cosa dici? C'è un oh. po' di vento? <ride> allora, rail line ah. Proviamo! <ride> è troppo piatto va di là <ride> però, è bollente però M2 si chiama midnight amateur buono però 100 100 no <ride> allora Abbiamo pochissima batteria, infatti non sono riuscito a firmare niente perché la GoPro mi dava error. Giornata finita. Questo video era un po' diverso dal solito. Mi è sciato. In realtà non so neanche quanto parlato. Non l'ho proprio pianificato, era caso. Diteci dove andare a sciare la prossima volta. Questo video l'ho fatto solo perché voi mi avete fatto una richiesta. Non so neanche se lo pubblicherò, però nel caso... Mm. Eh, Bella ragazzi! Ciao a, tutti. Ciao a tutti. No, aspetta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. <ride>